Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti, siamo oltre 15.000, veramente grazie, grazie per la vostra fiducia e per esservi iscritti al canale, spero di riuscire a fornirvi sempre dei contenuti interessanti e che possano uh, arricchirvi. Io so che uh, in tanti di voi anche... Um, dei, degli iscritti storici non avete dei profili instagram oppure facebook e quindi questo è il nostro unico modo di eh, confrontarci quindi ho scelto assolutamente di continuare a fare video su youtube anche perché sono dei video che vanno a supporto anche del mio blog curavisoecapelli.it ma io vi incoraggio se potete di fare appunto soprattutto un profilo instagram perché il profilo è il social dove io sono più attiva dove ogni giorno condivido tantissime dritte, faccio dei sondaggi, ci confrontiamo, e veramente è veramente un contatto molto più diretto. Fatto sta che chi mi segue appunto su Instagram oppure su Facebook sa già che uh, sullo store online sono arrivati dei nuovi prodotti, come vi anticipavo anche nei video passati, e, um, nuovi prodotti che praticamente hanno um, posto un po' di dubbi, Questo succede sempre quando appunto ci sono più opzioni, opzioni tra le eh, quali poter scegliere. In particolar modo si tratta delle erbe lavanti, come ben sapete, forse se mi seguite da un po', sullo store online da sempre, come erba lavante, proposto il Cider. Il Cider che io amo e che è fantastico sui capelli fini e sui capelli, capelli grassi, è splendido per i capelli sottili perché appunto li lascia corposi e volumizzanti, cioè proprio molto molto corposi al tatto. C'è un video dedicato che io vi lascio qui da qualche parte e questa proposta di erbe lavanti si è arricchita con l'arrivo di due nuovi prodotti e si tratta dello shikakai e, uh, di un mix creato appositamente che si chiama arita glow quindi è un mix um, che troverete solo sul mio shop online come forse già sapete in passato io vi ho già parlato di altri metodi uh, alternativi per lavare i capelli uh, ossia che potete tranquillamente lavarli utilizzando le farine e c'è un video dedicato vi lascio il link oppure appunto utilizzando il co wash come vi ho sempre raccontato utilizzare le erbe e coccolare i miei capelli con le erbe eh, lavanti condizionanti ayurvediche ha rappresentato proprio la svolta per la salute della mia chioma sono cambiati da così a così pensare che una volta per me uh, i miei capelli erano il mio punto debole perché appunto erano sottili erano lisci attaccati alla testa uh, io ancora oggi non mi capacito e mi viene quasi difficile da credere che ricevo tantissimi messaggi da parte vostra che vedete i video oppure vedete le foto sul blog in cui mi uh, vi complimentate come per, per la mia chioma e, um, e mi chiedete delle dritte su cosa attuare, cambiare nella vostra hair care routine per poter raggiungere anche voi dei bellissimi risultati sui vostri capelli. Quindi ehm, vi posso solo dire che la costanza e la ehm, coerenza in una hair care routine che si prenda veramente cura dei vostri capelli può solo ripagarvi. Come Vi anticipavo, esistono appunto delle erbe lavanti e delle erbe condizionanti. Così come può succedere che un'erba lavante possa risultare sui capelli anche condizionante, ma andiamo a vedere quali sono appunto eh, queste erbe lavanti e, e detergenti, quindi sul nostro cuore capelluto. Eh, e io, nello specifico, oggi vi voglio parlare, eh, parlare di queste tre erbette che trovate anche sullo shop, ossia il Cider, Shikakai e la rita Ovviamente nel momento in cui eh, ve li siete trovati tutti e tre davanti mi avete chiesto ma quali sono le differenze tra queste tre erbe davanti? Come faccio a capire quale è quella che si adatta di più eh, a me e alle mie esigenze? Ebbene, oggi in questo video andiamo a scoprirlo. Prima di andare avanti appunto con l'erba e tela avanti, eh, voglio fermarmi velocemente su quello che sono le erbe condizionanti. Un'erba condizionante è un'erba che aiuta a districare eh, i capelli e ha anche altre proprietà che possono essere anticaduta, che possono essere eh, purificanti, che possono essere astringenti, che possono eh, insomma, possono avere anche altre proprietà a parte appunto questo ehm, discorso condizionante sui capelli. Tra le erbe condizionanti possiamo contare appunto la che conoscete benissimo che è una botta di vitamina c per la nostra pelle per la nostra cute il metti che è fantastico come rimedio anticaduta per promuovere la ricrescita di nuovi capelli c'è il neem la polvere di capurcacli e la polvere di arancia che sono degli ottimi condizionanti che è volumizzanti e veramente ogni singola erbetta ha una sua particolare caratteristica una proprietà che può fare al caso nostro, quindi è essenziale anche andare a capire un attimino ogni singola erbetta che tipo di beneficio ci può dare. Le tre erbe lavanti di cui vi voglio parlare oggi provengono da tre erbe diverse, quindi anche le loro proprietà lavanti sono leggermente diverse. Ma soffermiamoci per conoscere velocemente lo Shikakai, che è una polvere um, che si ottiene dalla essiccazione e micronizzazione dei uh, frutti e baccelli della caccia concina. È una polvere um, detergente delicata sulla cute che ha anche delle proprietà condizionanti, tant'è che i capelli risultano vaporosi, morbidi e settosi in seguito al lavaggio ed è fantastica per chi ha i capelli grassi perché aiuta a um, uh, regolarizzare la la produzione di sebo. Vi faccio vedere velocemente uh, il mix di Shikakai che si presenta in questa forma, ha questo colorino uh, beige, uh, mentre il mix um, Arita Glow di cui vi parlavo prima è questo qui che rispetto al, allo Shikakai è uh, un beige molto molto più chiaro, quindi come vedete anche in base alla tipologia di erba che si usa varia anche il colore, tra l'altro il cidre è verde se vi ricordate. Tornando al mix Rita Glow, si tratta di una miscela a base di polvere di noci del sapone arricchita con della polvere di neem ehm, che è una polvere fantastica dalle proprietà e antimicotiche ehm, che va appunto a combattere la forfora e mh, a soccorrere tutte quelle cutti che risultano problematiche e eh, la polvere condizionante e eh, volumizzante nonché eh, profumata di Kapur Kakhli perché ho, ho considerato necessario fare un mix personalizzato in questo caso perché il potere lavante di Arita rispetto al potere lavante di chicacai oppure di Sider è molto più alto, tant'è che l'indice di saponine presente all'interno della pianta è il più alto tra le erbe lavanti e quindi su alcune tipologie di capelli può risultare troppo seccante o magari troppo aggressiva, ovviamente come sempre molto soggettivo, però ho preferito a questo punto dare quel tocco in più a questa meravigliosa polvere lavante e renderla un po' più accessibile a tutte le tipologie di capelli. In più ho volto appunto la polvere di Neem che è un potente antibatterico naturale utilizzato da sempre per combattere anche i pidocchi, per dire, ma anche per appunto, le cuti grassi che soffrono di dermatite, ma anche eh, va benissimo per chi ha una cute ehm, secca e soffre di forfora. Il bello di queste erbe lavanti è che riescono a lavare, a detergere i capelli e la cute senza andare a sgrassarli, quindi è proprio per questo che risultano delicati. Ma adesso che abbiamo un attimino un quadro generale un po' più completo su ogni singola erba lavante, andiamo a capire quale per che tipo di capello va bene. Iniziamo con il cider, che probabilmente già conoscete, spero avete già usato, avete già capito magari se eh, può andare bene o meno per le vostre esigenze. È fantastico per i capelli fini e sottili che mancano di corpo o di volume. Eh, le mucilagini che rilascia nel momento in cui addizioniamo l'acqua, fanno sì che dopo il lavaggio il capello risulti un po' um, risulti corposo, proprio al tatto e anche visibilmente proprio più voluminoso quindi un capello che è già robusto e grosso di suo non apprezzerà questo tipo di effetto che um, appunto alcuna di voi um, mi ha scritto, mi ha dato come feedback che sente i capelli un po' troppo rigidi quindi non si trova con questo tipo di, uh, di lavaggio in più il cider è l'unica erba lavante che si utilizzare nei mix tintori in basse percentuali fino ad un 15% per fissare il pigmento scorrente del katam oppure dell'indigo ed è anche uno dei shampoo che si utilizza in seguito al mix tintorio proprio per fissare il pigmento su, sui nostri capelli utilizzando appunto solo shampoo Ecco, bio eh, tradizionali si corre sempre il rischio eh, che appunto si può eh, aggredire un po' troppo eh, l, il mh, pigmento vegetale e quindi si eh, rischia di farlo scaricare un po' prima. Fatto sta che comunque io non ho mai rinunciato in tutto questo lasso di tempo allo shampoo ecco, bio tradizionale. Io, Preferisco alternare sempre le erbe lavanti allo shampoo tradizionale quindi incoraggio anche a voi di sperimentare sempre e capire quale va meglio per voi proprio a livello di eh, frequenza e anche di eh, tipologia di shampoo da utilizzare per quanto riguarda invece il Shikakai come vi anticipavo svolge un'azione eh, detergente, lavante ma anche condizionante sui capelli quindi va bene sia per i capelli fini, e sottili ma anche quelli normali, grossi eh, mentre il mix Arita che che, come vi dicevo può risultare un po' troppo lavante su alcune tipologie di capelli ho provato a riequilibrare questo potere lavante aggiungendo della polvere di Mime di Kapur Kakli anche lui va benissimo per tutte le tipologie di capelli per combattere appunto la forfora, la secchezza del cuoio capelluto, e anche altre problematiche del cuoio capelluto. ma eh, tutti e due se utilizzati sui capelli secchi andrebbero addizionati eh, con della polvere di cider oppure con eh, del gel di semi di lino o del meti che è già intratato quindi con eh, un agente eh, un, un altro ingrediente che sia risulti umettante all'interno del mix in modo tale da non accentuare la secchezza dei capelli se avete i capelli secchi vi consiglio solo appunto di fare il lavaggio per quei 5 minuti che vengono richiesti proprio per riuscire appunto a massaggiarli sulla cute e poi dopo a sciacquarli via sconsiglio di tenerli in posa per più di 10 minuti proprio perché andrete ad accentuare la secchezza perché come vi dicevo sono delle erbette lavanti quindi possono andare a detergere un po' troppo un capello che già risulta secco di natura come modo d'uso non cambia nulla si aggiunge dell'acqua calda soprattutto per la rita è necessario che l'acqua sia bella calda perché più è calda l'acqua più saponine vengono rilasciate e in seguito si va ad applicare a massaggiare il mix sulla cute io vi consiglio di aiutarvi sempre nel massaggio e nel distribuire bene la pastella con il getto della doccia ogni tanto. Quindi, vi mettete sotto il getto dell'acqua per 3 secondi e poi ritornate a massaggiare, siete sicure che andate appunto a coprire tutte le zone della testa. Le lunghezze si lavano di conseguenza, dipende quanto sono lunghe, ovviamente, tipo io, non ho bisogno di dedicare dell'impacco appositamente per le lunghezze, nel momento in cui si crea appunto la pappetta sulla testa, nel momento in cui la sciacquo via, vi assicuro che i capelli vengono lavati. Ovviamente se ho fatto un impacco oleoso prima dello shampoo non utilizzo le erbe lavanti perché è molto probabile, in base anche al tipo di olio che ho utilizzato, che queste non riescano a poi a tirare via l'unto dell'olio. la dritta che voglio lasciare a chi soffre di capelli grassi di utilizzare al posto dell'acqua calda del rubinetto dell'infuso caldo di rosmarino, di salvia oppure di ortica per rafforzare le proprietà fantastiche di queste polveri lavanti. Due notte assolutamente ci tengo a fare sullo Shikakai e sulla Rita Glow Bruciano gli occhi, mi raccomando evitate perché veramente vi irritano gli occhi se per caso vi finiscono dentro mentre lavate appunto la testa e anche il sapore sulle labbra se vi capitano è amarognolo e proprio un po' sgradevole, quindi trovate il modo di non farli finire negli occhi e insomma sulla labbra. Devo dire che io ho lavato tre giorni fa i capelli con il mix Glow e sono fantastici come sempre, voluminosi. Chi mi segue su Instagram ha visto anche appunto il risultato subito dopo averli, averli lavati. E... Vi invito a provare questi mix e a sperimentarli e a farmi sapere come vi trovate e quale preferite in base alla vostra tipologia di capelli. Sapete che ehm, il confronto è sempre costruttivo e aiutano me, eh, ma anche voi, eh, vi potete aiutare tra di voi a capire eh, quello che eh, fa eh, per voi. È sempre soggettivo, mi ripeto, perché quello che va bene per me non può andare bene per tutte voi, quindi vi incoraggio a sperimentare e a capire quello che più uh, amano i vostri capelli. Vi saluto, vi ringrazio per essere arrivate fino alla fine di questo video, vi incoraggio a um, condividerlo con le vostre amiche e um, con chi considerate possa trovare utile questo tipo di contenuto. Um, noi ci vediamo nel prossimo video che sarà a brevissimo, più di quanto pensate. Ciao!